Pace e bene cari fratelli e sorelle, bentrovati! Il meraviglioso episodio della guarigione del cieco nato ha qualcosa di prezioso da dire e dare alla nostra vita. Ci consegna quell'opera di guarigione degli occhi del cuore che Dio vuol operare in ciascuno di noi. Noi abbiamo un uomo cieco dalla nascita, vive una sofferenza grande, la realtà esiste ma lui non può vederla, Ecco, la sua cecità fisica è metafora della nostra cecità spirituale. A causa del peccato originale, noi nasciamo senza conoscere Dio, non abbiamo la luce della sua vita in noi. Dunque siamo confusi su chi sia lui e su chi siamo noi, su quale sia la nostra missione, su cosa significhi veramente amare. Portiamo nel cuore grandi domande, ma spesso ci accontentiamo di piccole risposte. Quante volte ci ritroviamo a soffrire non tanto per i fatti che viviamo, ma per l'interpretazione che ne diamo. Quante volte leggiamo la realtà offuscati dal diaframma delle nostre angosce, in balia delle nostre paure, ripiegati nei nostri vittimismi. Quante tentazioni scambiate per occasioni e quante occasioni perse pensando fossero pie illusioni. Ecco, la guarigione degli occhi di quest'uomo e la sua progressiva venuta alla fede ci ricordano che è Gesù la vera luce del mondo, colui che ci rivela e ci immerge in Dio, rischiarando le nostre tenebre. Ricordo un episodio molto toccante. Una donna, atea, aveva una figlia, credente. Questa ragazza era gravemente ammalata, intubata, in un letto d'ospedale. Sua mamma le stava vicino. Ad un tratto, la figlia le chiese: Mamma, mi leggi la Passione di Gesù? Questa donna già non credeva e, per di più, era arrabbiata all'idea che ci fosse un Dio che permettesse una sofferenza del genere. Eppure volle esaudire sua figlia. Iniziò a leggere la passione. Ad un certo punto sua figlia si addormentò e lei continuò. Tempo dopo, raccontando questo episodio, diceva mia figlia si addormentava, la mia fede si svegliava. Il contatto con la parola di Gesù, con la sua vita, letti con spirito di ricerca, avevano permesso a Dio di iniziare a toccarle il cuore. Sentì la presenza del Signore e comprese che non era lontano, ma era lì, con sua figlia. E nel cuore di sua figlia. Ecco miei cari, noi abbiamo questo episodio preziosissimo che la Chiesa, sin dalle origini, ha riletto in chiave battesimale. Un uomo cieco dalla nascita incontra Gesù, viene unto, si incammina seguendone la parola, si immerge nell'acqua dell'inviato e tornò che ci vedeva. E man mano dalla sua testimonianza, prendendo sempre più consapevolezza di chi è colui che lo ha guarito, definendolo prima un uomo, poi profeta. Infine, riconoscendolo come Messia e Signore, io vorrei proporvi un piccolo percorso, soffermarci in particolare sugli sguardi dei vari personaggi, chiedendo al Signore che soprattutto in questo tempo di quaresima purifichi gli occhi del nostro cuore. Anzitutto abbiamo lo sguardo dei discepoli, vedono quest'uomo cieco dalla nascita e chiedono a Gesù, maestro ma chi ha peccato, lui o i suoi genitori perché sia così? Ecco, i discepoli hanno una cataratta non indifferente e eh, leggono tutto a partire da un principio tipico del loro tempo, secondo il quale dietro una sofferenza vi era una colpa e dunque una punizione divina. Vedete, anche noi possiamo leggere così la realtà, pensare a un dio castigatore seriale, tra l'altro ingiusto perché qualcuno è punito qualcun altro no, o comunque riducendo tutto a un principio di causa e effetto, cioè ciò che conta è trovare il colpevole se le cose vanno male di chi è la colpa, se sto soffrendo di chi è la colpa, come se tutto si risolvesse nel cercare il colpevole. Ora, miei cari, a volte è importante capire la causa dei nostri problemi, ma non si può ridurre tutto alla ricerca del colpevole. A volte un colpevole non c'è, i fatti dolorosi arrivano e chiedono di essere accolti, attraversati. Ciò che conta, anche nella spiritualità biblica, nell'etica biblica, non è tanto chiedersi chi sia il colpevole, ma come risolvere quel problema, come poter aiutare chi sta soffrendo. E infatti abbiamo lo sguardo di Gesù che si accosta in tutt'altra maniera. Anzitutto dice ai suoi discepoli, né lui né i suoi genitori hanno peccato, ma è così perché si manifestino in lui le opere di Dio. C'è un'opera che Dio vuol compiere nella cecità di quest'uomo, entrarci, farsene carico e portarlo alla luce. C'è un'opera che Dio vuol compiere nella nostra vita, non nonostante il buio, ma proprio nel nostro buio. Tante volte sono proprio le nostre difficoltà, le nostre cecità, i punti di innesto della grazia, il luogo dove ci apriamo alla sua opera. Allora decisivo non è capire perché c'è il buio, ma accogliere la luce in quel buio. Passando poi dal principio di causalità a quello di finalità, cioè cosa posso imparare, come mi può servire ad amare di più e meglio questa situazione. Quante volte, dalle lacrime che abbiamo dovuto versare, sono nate le perle più belle che oggi, grazie a Dio, possiamo donare. Ora, miei cari, questo cieco, dopo aver riacquistato la vista, potremmo dire dopo aver accolto la luce, è chiamato a testimoniare la luce, inizia a testimoniare chi è colui che lo ha guarito e incontra varie persone, potremmo dire incontra varie resistenze. Si tratta di resistenze esteriori e anche interiori che anche noi possiamo incontrare nel nostro cammino di conversione. Anzitutto costui incontra i vicini, coloro che lo conoscevano come cieco, come mendicante, e non credono che sia lui Vedete, quando una persona inizia un cammino di conversione, man mano inizia a cambiare nel modo di pensare, di parlare, di agire, e quindi gli altri faticano quasi a riconoscerti, sembri un'altra persona. Ma il problema qui qual è? Potremmo dire non credono al cambiamento di quest'uomo! E qui abbiamo un rischio serio, miei cari. Non credere al cambiamento possibile, che Dio vuole operare in noi e nella vita di coloro che abbiamo accanto non credere fino in fondo che Dio mi può davvero liberare, che può aiutarmi a superare una difficoltà, che può darmi davvero un cuore nuovo capace di amare. Non credere davvero che la persona che ho accanto possa cambiare. Ma quante volte ci lamentiamo che le persone non cambiano? Ma la domanda è, noi favoriamo il loro cambiamento? Sappiamo vedere e valorizzare i piccoli passi nel bene, i gesti gentili un impegno in una determinata virtù, oppure ironizziamo, o peggio, sottolineiamo sempre ciò che non va. Ecco, la gente fatica a credere al cambiamento di quest'uomo e gli fa delle domande sì, ma senza andare in profondità. Io posso vedere la conversione di una persona, come Dio sta operando nella vita di una persona, ma non fare il passo in più. Non chiedermi a me questo fatto cosa dice, Dio cosa mi vuol dire attraverso questo evento, chiediamoci, so andare in profondità nelle cose o lascio che tutto scorra come se fosse una serie di eventi casuali? Ora, queste persone accompagnano l'uomo guarito dai capi religiosi, costori inizialmente pensano che sia sempre stato un imbroglione e mandano a chiamare i genitori. I genitori manifestano un'altra resistenza, ammettono che quello è il figlio che è davvero guarito, ma ne prendono le distanze perché hanno paura di schierarsi, hanno paura di essere espulsi dalla sinagoga, hanno paura di perdere ogni diritto nella comunità ebraica. Vedete, miei cari, una resistenza nel cammino di conversione che possiamo incontrare è la paura del cambiamento, paura delle conseguenze, paura del giudizio degli altri. Mentre lo Spirito Santo spinge ad una maggior generosità al dono di noi stessi, il male mette il bastone tra le ruote giocando sulle paure. Paura delle conseguenze, paura di non farcela, paura che per me sia troppo, paura di lasciarmi coinvolgere sino in fondo. Miei cari, impariamo a dare un nome alle nostre paure e ad affrontarle nella preghiera. Se vogliamo crescere, a volte è necessario disobbedire alle nostre paure, che tante volte non soltanto ci paralizzano, ma rischiano di farci correre fuori strada. E infine, miei cari, abbiamo lo sguardo di alcuni farisei, di alcuni capi religiosi, che potremmo dire sono i protagonisti negativi del racconto. Loro sono convinti di sapere già, sono pieni di un sapere autosufficiente, impermeabile alla realtà, che li porta all'ottusità. Per loro Gesù è un peccatore, perché secondo loro ha trasgredito il riposo del sabato, perché ha impastato del fango e ha guarito un uomo. E chiedono ripetutamente al cieco che lo affermi anche lui, ma costui giustamente dice scusate, io ero cieco e ora ci vedo. Come può un peccatore fare una cosa del genere? Qual è il problema di questi farisei? Non accettare che la realtà sia diversa dalle idee che loro se ne sono fatti perché questo significherebbe perdere potere, doversi rimettere in gioco, aprirsi a una novità e quindi, e quindi è meglio negare tutto questo, è meglio restare chiusi nella propria lettura dei fatti senza lasciarsi scomodare. Miei cari, è il pericolo di preferire il nostro modo di pensare alla verità, di voler piegare alle idee la realtà, ci mettiamo in testa una cosa, ci convinciamo che è così, e non siamo disposti a cambiare opinione neanche davanti all'evidenza più palese che smentisce la nostra opinione. E guardate, miei cari, questo non riguarda solo le grandi cose, ma anche le piccole cose di ogni giorno. Quante volte, per difendere il nostro orgoglio, non siamo disposti ad ammettere che abbiamo sbagliato una decisione, che aveva ragione la persona che abbiamo accanto, che magari non abbiamo ascoltato. Si suol dire che non c'è peggior cieco di chi non vuol vedere, ma forse un peggio c'è, non c'è peggior cieco di chi è convinto di vedere. Ecco perché Gesù infine dirà, io sono venuto per un giudizio, perché i ciechi vedano e quelli che vedono diventino ciechi. Cari fratelli e sorelle, chiediamo dunque al Signore Gesù che ci guarisca, lui che può e vuole donarci la luce di Dio non temiamo di confessare le nostre cecità, di ammettere le nostre resistenze, e soprattutto quello che la Bibbia chiama il grande peccato, l'orgoglio. E allora sì, che come la luna, accogliendo e riflettendo i raggi del sole, illumina la notte, così anche noi, accogliendo e testimoniando la luce di Cristo, potremo rischiarare la vita e il cammino di tanti. Che il Buon Dio vi benedica, pace e bene. A tutti.